Venitalia 2022 continua, siamo allo stand di Officine Faber Italia, siamo con Maria Grazia Cucinotta, ex Bond girl, produttrice cinematografica ma soprattutto attrice. Benvenuta. Grazie. grazie. Allora, Maria Grazia, innanzitutto per quale motivo ti trovi qui? Ma mi trovo qui perché sono una grande amica della family di Faber e perché comunque. Bisogna promuovere il bello, bisogna promuovere il sud, Faber è napoletano e, e il caffè è napoletano, nasce anche più in Sicilia, è logico, c'è la tradizione del caffè, secondo me è tutto il sud, no? il caffè è il momento magico. Perché è il momento della condivisione, il momento della scusa per fermarsi e pensare all'altro, pensare a te stesso, per ricaricarti. E quindi intorno al caffè c'è tutta una magia, c'è un, un mondo meraviglioso. Alle nostre spalle c'è una macchina davvero deliziosa. Diabolik, ecco. diabolik. Adoro perché comunque loro la personalizzano anche e quindi io ho scelto questa perché comunque sono cresciuta nel mito di Diabolic e, e adesso ho anche la macchinetta. La cosa mi fa sorridere, no, già mi sveglio al mattino, faccio la macchina di, il caffè con la macchina di Diabolic e allora mi sento quasi parte di un film. Una volta si faceva... Il caffè con la moca in modo molto tradizionale, diciamo ancora in tanti, utilizzano questo metodo. Oggi con la macchina in cialde e in capsule per il monoporzionato sono cambiate un po' di cose. È più comodo, magari anche più buono perché riesce a cremare di più il caffè. Che Qual è il era... tuo preferito? Ma guarda, io mi trovo bene con la macchinetta perché logico la mattina, infilo giù la cialda e faccio il caffè scappare Via, la macchinetta poi devi stare lì, svita, risvita, metti la giusta quantità del caffè non sai mai come se l'hai dosato bene, se ti distrai un attimo lo lasci sul fuoco e bruci tutto insomma io sono, sono, sono contenta che ci siano le macchinette del caffè a facilitarmi la vita e facilitarla anche sul set beh sul set è il momento del caffè la macchinetta del caffè arriva prima degli attori prima arriva la macchinetta del caffè e poi arrivano tutto il resto perché comunque il caffè è importantissimo, è il momento dove tu ti svegli veramente, ne facciamo delle alzatacce, ci svegliamo alle 4, alle 5 per andare sul set, quindi il caffè è, è vita. Io mi riferisco proprio, mi riferivo proprio a quello perché in realtà tantissime volte le riprese iniziano all'alba o anche prima per esigenze sceniche ovviamente e allora avere una macchina elettronica con il monoporzionato facilita i tempi, il gusto, riesce a dare la giusta dose di caffeina per tenersi sveglio per le riprese. L'unico problema che hai quando porti la macchinetta di Faber e poi la litigata alla fine quando finisce il film di chi si porta a casa la macchinetta del caffè perché è talmente bella che la vogliono tutti devi, devi chiuderla sotto chiave <ride> infatti e allora Maria Grazia grazie io vorrei davvero farti tantissime domande relative alle tue esperienze professionali che vadano dal postino del 94 o appunto la tua presenza Uh, in un film di James Bond con una caratura internazionale. Uh, hai un background davvero Molto nutrito Vabbè, e un'esperienza... L'età che avanza, no, è logico. Ho iniziato a 18 anni e ne ho 53. E ho fatto tantissime cose, ho fatto più di 150 film, e tra belli, brutti, tra sbagliati, corretti, non si sa. Io mi sono divertita a farli tutti e sono stata un'esperienza fantastica, anche a livello personale, perché mi hanno insegnato a confrontarmi con le persone e a crescere. E allora Maria Grazia, grazie per questo piccolo contributo, abbiamo imparato a conoscere una sostenitrice delle macchine di officine Faber, le macchine che vengono realizzate con una robustezza davvero importantissima, Maria Grazia, grazie. Grazie a voi, buon caffè a tutti.